Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo terzo episodio della SkyBlock eh, Questo è il terzo episodio avanzato perché il primo episodio, il terzo episodio che avevo fatto Purtroppo è andato perso e mostravo tutto quello che avevo fatto Comunque eh, vi faccio vedere qui dentro Abbiamo la farm di funghi che... Uh! Sono nati! Sono nati i due funghi! Sono nati i due funghetti, sì! fantastico come avete visto funziona e ehm, sta a fare dei funghi poi abbiamo come vedete un po di neve perché ci sono stati dei problemi con il mob spawner Ups, qua. che ho dovuto risistemare adesso vi faccio vedere mm. come vedete qua Rispetto all'inizio non so se l'avevo fatto vedere Comunque qua c'era tutta una piattaforma Che io sono andato adesso a togliere Perché ehm, Avevo totalmente perso il controllo Del mob spawner E um, era un casino totale Ci cioè, ho messo veramente tanto A recuperare il terreno E ho abbassato il tutto Di veramente tanto Cioè avevo fatto che un 20 blocchi mamma mia c'era quel creeper che ci stava per saltare che non so come cosa faccia buongiorno arrivederci ma vedete si illumina cioè, mi vedono che mi viene saltare ma purtroppo non ce la fanno il anche gli scherzi qui ci provano ma no? si inchinano al nostro perfetto comunque una roba pensavo di renderlo un pochino più efficace praticamente e osteria! Non ci credo. E praticamente, eh, come avete visto, mi becca no? stesso. Comunque, a questo livello qua, come sono io, prima c'era una piattaforma. Eh... Non, non morivano, anzi, i primi morivano, poi iniziati, si sono adattati, si sono, non so, hanno iniziato a cambiare, si sono trasformati, non lo so, ce l'hanno fatto, poi si sono abituati, adattati, hanno mutato il loro DNA e iniziavano a sopravvivere a quelle cadute, quindi io l'ho portato, come vedete da lì, l'ho portato a questa piattaforma, e come vedete ormai non c'è più niente che resiste non resiste proprio più niente io sono, mi sono organizzato e ho costruito questa piattaforma che oggi andiamo fin là praticamente questa piattaforma ci porta alla violazione delle regole cosa significa? che le regole del Skyrock sarebbero di non andare sulla terraferma noi abbiamo fatto questo ponte, siamo andati sulla terraferma e poi dovremo ancora andare sulla terraferma del nether che andremo a cercare insieme un giorno e peraltro sto per morire di fame e ci suicidiamo e praticamente andremo a creare una piccola base sulla terraferma dove andremo a cercare i materiali che ci mancano questa sarà le missioni aggiuntive, cioè fare dei percorsi di resto, dei circuiti e crearsi un'armatura, trovare dei diamanti provare vedere vedere se riesce, farsi il tavolo degli incantesimi e incantare una spada di diamante vediamo se riusciamo oppure questi sono dei nuovi obiettivi che ho deciso di mettere eccolo là, guardate questa è la zona che mi dice dove arriveranno ed ecco la terraferma è una cosa molto rischiosa quella che ho fatto perché ho costruito la piattaforma proprio davanti alla grotta e come se non bastasse sta venendo notte quindi significa mob a volontà Ovviamente abbiamo già i primi zombie e scheletri che ci vogliono morti, qui ho già messo un po' di torce di sicurezza, comunque noi mm. ci sono già gli scheletri, non... ma c'è un villaggio là, è fantastico, aspettate un attimo che non voglio morire, quindi... Di fortuna stiamo attenti quindi ho già visto ciò che non volevo vedere quindi stiamo veramente attenti ci chiudiamo dentro e cercando di sopravvivere di anche anche questi risparmiamo e andiamo a cuocerli Nel frattempo abbiamo un po' di luce Lì significa bene che così dopo non si formano i mob e possiamo tornare a casa tranquillamente Vedo che sta arrivando lì l'alba il giorno Se guardate qua, qua piove e lì nevica qua piove e qua nevica piove nevica le nere mettiamo sempre giù che possono sempre esserci utili facciamo un po' di carri curioso andare a vedere un attimo cosa c'è in questo villaggio poi non so se ce ne sono altri spero di seguire ci sono le galline ciao Ci sono le carote le carote ci sono le carote Queste ce le carote le carote le carote le casa le il grano dai, bravi, va. Dai, bravi, dai, il grano. carote Oh bravi le carote le allora, fatemi trovare Eccola qui C'è cioè la, la casa del fabbro Qualcosa qua dentro no. Abbiamo Eccola qui ferro mm. ossidiana E l'elmetto E abbiamo compiuto vabbè Un progresso E anche una missione Che è farci un'armatura Quindi adesso siamo un peletto più attrezzati e quindi possiamo fronteggiare ma sanno anche cavalli sanno anche la barbabietola è una cosa fantastica ma cos'è sto posto? 10 sui cavalli Aspettate che non voglio perdermi quindi se qua non si rigenera il mondo ok significa che è giusto ma ci sono anche i girasoli, ce portiamo a casa. E qua ci sono le liane, quelle che mi servivano La palude, ragazzi. Qua possiamo trovare. Non mi ha Ho detto che devi darmi. E me le dà qua sotto noi potremo trovare la, oltre a vabbè alla, alla delle streghe li potremo trovare anche eh, gli slime che ci servono per fare i gli slime che possiamo fare possiamo farci i pistoletti che, che ci servono per il mox power quindi Peraltro sono qua e stavo per morire, non sono ne accorgo. Abbiamo i funghetti. I fiori quelli blu, quelli blu. Quelli devo portarli a casa, assolutamente. E anche i... queste qua le mi fai di le... tutto. Non so come si chiamano, l'Indepad, Mi pad, l'iPad, una del genere. Però questi qua dobbiamo assolutamente portarceli dietro perché sono bellissime. Ok. È un mondo completamente da scoprire qua, non so, non ho la minima idea di cosa ci sia, possono esserci, magari ci troviamo anche il portale dell'end, forse se c'è, abbiamo il portale dell'end e potremo anche andare alla ricerca del drago. Guardate che bello! Mm. che c'è qui mm. è super rischioso quindi alve allora, Ci comento adesso che è un fulmine piglia poco tutto cale troz cale no no no no no no no no no no no no non ci ho visti, vero? Oh no, stai fuori dalla sua portata, non deve vederci, però qui dobbiamo... Io non capisco se è notte o cosa, se è solo perché c'è il temporale... No, è notte! Ma no, vieni. Ok, allora... Questo terzo episodio è finito Abbiamo scoperto La terraferma E eh, peraltro mi pare che stia Già tornando Buio, sì ci siamo, fatti cioè, ci siamo fatti Abbiamo trovato, fregato a un villaggio Un elmetto Con i scarponcini Che non sono scarponcini da montagna Abbiamo iniziato a farci Una micro base Micro poi mica tanto E al di sotto abbiamo la la grotta che ci porterà ai diamanti probabilmente spero di sì quindi per questo episodio è tutto io vi ringrazio lasciate dei commenti e dei... lasciate dei commenti dei like e fatemi sapere nel prossimo episodio cosa volete che faccio se vado se volete che vada in miniera oppure che continui a costruire e vada a esplorare la terraferma oppure che vada a esplorare il nether alla ricerca del nether fatemi sapere queste cose lasciate dei like, con condividete